Ciao a tutti, oggi torniamo su Enel, quindi una delle società più importanti del panorama italiano, nonché la più capitalizzata del Mib con una capitalizzazione di circa 79 miliardi di euro. Quindi come potete vedere qui siamo sul mensile e negli ultimi anni il trend è chiaramente positivo e in questo momento il prezzo ha ritracciato su un livello che già dal mensile si vede essere importante, infatti questo livello è stato già toccato una, due e tre volte qui. Quindi questa è la quarta volta che andiamo a testare questo livello. Tra l'altro una cosa che mi è saltata all'occhio è come nel recente diciamo, passato la volatilità long, escluso il crollo che c'è stato durante diciamo, l'inizio del covid, Ecco che la volatilità long è maggiore, nettamente maggiore alla volatilità che c'è invece nello short. Quindi a questo punto andiamo a vedere ricavi e utili come facciamo sempre d'altronde. Eccoli qui, abbiamo per quanto riguarda i ricavi annuali più o meno una situazione stabile con ovviamente un calo per quanto riguarda i ricavi nel 2020 ma anche a seguito della situazione del covid, ma nonostante questo abbiamo avuto comunque un incremento dell'utile e questo ovviamente è un fattore positivo. Comunque al di là di quello guardiamo anche un attimo i trimestrali, i trimestrali come possiamo vedere i primi due trimestri del 2021 sono stati inutili, eh, anche se il secondo trimestre ha avuto un leggero calo rispetto al primo tuttavia la situazione non, eh, non è così male adesso torniamo sul grafico e andiamo sul settimanale per avere un'idea più chiara della situazione e tracciamo qualche livello allora ovviamente andiamo a segnare i livelli più vicini al prezzo attuale e di conseguenza andrei a segnare questo livello, ecco dove siamo praticamente in questo momento, poi andrei a segnare questo livello che è un livello particolarmente importante che coincide praticamente con l'8,5, eccolo qui e guardate come è stato già toccato diverse volte perché è stato toccato qui, è stato toccato qui è stato toccato qui, quindi insomma già tre volte, poi è stato toccato qui e adesso è possibile che in futuro ci torneremo ma adesso vi dirò, vi dirò anche meglio qual è la mia opinione appunto su questo titolo e ovviamente anche questo livello qui su cui siamo adesso si è dimostrato importante in questa situazione, poi era stato sentito qui ed era stato sentito anche qui. Quindi comunque sì anche qui abbiamo un livello che è stato falsato o comunque toccato già due o tre volte. Ecco questi sono i due livelli principali su cui mi vorrei concentrare questa analisi, tuttavia è ovvio che ci sono anche altri livelli che possono essere importanti come per esempio questo livello qui dove il prezzo aveva girato diciamo in modo molto forte oppure anche questo livello qui, che ovviamente è un po' meno importante rispetto a quelli che vi ho indicato precedentemente, però comunque è un livello che possiamo tenere d'occhio. Quindi cosa vediamo in questa situazione, in questo grafico weekly? Allora, vediamo intanto il trend che negli ultimi anni, come abbiamo visto anche dal mensile, è positivo e va bene. Poi abbiamo il crollo qui di febbraio 2020 che è il crollo diciamo che ha caratterizzato un pochino tutti i titoli durante l'esplosione del covid appunto nel 2020 a inizio 2020 poi è partita una situazione log ed ecco adesso che arriviamo in questa situazione in cui siamo su un livello già testato con un potenziale trigger long, questo qui un livello importante tuttavia quello che c'è da dire è che nelle settimane appena trascorse, quindi questa e questa, abbiamo avuto una situazione di short. Tuttavia, se andiamo ad utilizzare i bonacci, vediamo che ha ritracciato precisamente del 61,8. Ecco, come potete vedere ha ritracciato del 61,8 andando anche sotto e poi chiudendo sopra al 61,8 dopo la convalida di questo trigger. Quindi possiamo dedurre che nel caso in cui si creassero davvero delle dinamiche long su questi livelli sarebbe veramente interessante pensare a dell'operatività oppure anche alla rottura di, di questa situazione nel senso che è già stata convalidata in realtà questa, questa dinamica però volendo si può aspettare anche un'ulteriore conferma e quindi un ulteriore movimento long a rialzo e quindi poi valutare l'entrata. Tuttavia una cosa che vorrei farvi osservare è che questi massimi storici, ve li indico meglio, ecco qui, questi sono i massimi storici, vedete che più o meno sono dalle parti del T5 di questa dinamica, di conseguenza può essere interessante valutare anche un'operatività diciamo di medio termine anziché di lungo termine fino a questi massimi e poi valutare per il lungo termine una volta che si va a superare questi massimi con, con chiarezza. Oppure un'altra ipotesi è anche valutare per esempio di arrivare fino a questi livelli quindi al T4 anche quello sarebbe qualcosa che possiamo valutare. Invece al contrario se dovesse fallire questa situazione e quindi tornare al di sotto di questa zona allora lì potrebbe, o meglio si conviene secondo me lasciar perdere per il momento quello che riguarda long e vedere, qualora si arrivasse per esempio a questi livelli o a questi livelli nel caso in cui creasse delle dinamiche poi long a quel punto allora potrebbe essere interessante tornare a valutare questo titolo quindi vediamo quello che potrebbe fare potenzialmente il prezzo adesso ritracciato del 61.8 chiudendo sopra quindi può essere che nelle prossime settimane magari lateralizzi ancora un pochettino per poi partire per esempio e andare su poi creare le sue dinamiche, i suoi Swing e continuare la salita nel tempo andando anche a superare i massimi storici, e allora insomma potrebbe diventare davvero interessante anche nel lungo termine la, la situazione. Oppure un'altra cosa che possiamo fare è puntare come primo obiettivo, per esempio, questa zona qui e poi come secondo obiettivo i massimi che coincidevano più o meno col T5 anche. quindi può essere interessante anche valutare prima il medio termine e poi il lungo periodo nel caso in cui continuassero le dinamiche lunghe e continuassero a forza anche una volta arrivati a questi livelli mentre al contrario se dovessimo vedere già la prossima settimana fallire tutta diciamo, questa situazione e dovessimo vedere quindi degli short concludere a sotto questi livelli allora può essere che dovremmo aspettare di vedere delle dinamiche appunto o su questo livello o su questo livello tuttavia lascerai perdere gli short soprattutto per quanto riguarda il medio e il lungo periodo perché è una società comunque abbastanza sana, il trend comunque è long, è vero che qua c'è stata un po' di, di confusione, però sta che ci sia stata a causa del covid, la pandemia e tutto, quindi insomma questa è la mia diciamo, view per quanto riguarda la price action. Quindi ora andiamo sui dati fondamentali, abbiamo un price earning leggermente alto, però ci può stare perché comunque... Può essere che effettivamente le aspettative degli investitori siano poi fondate in questo senso. Poi abbiamo già visto ricavi e utili e andando in statistica possiamo vedere tutto il resto. Quindi vediamo un margine di profitto del 4% circa. Questo cosa ci dice? Ci dice che noi riusciamo a convertire comunque il 4% dei ricavi in utile. Non è un valore altissimo però comunque la società ci riesce e quindi va bene. Poi abbiamo un ROE del 7,95%, un ROA del 3,89%, questo ci indica che la società comunque è in grado di generare redditività e se andiamo a vedere i debiti totali vediamo che sono inferiori ai ricavi totali, perché i ricavi totali del 2020 che erano in calo tra l'altro rispetto al 2019 erano pari a 64 miliardi circa, quindi superiori comunque ai debiti totali, quindi questo ci lascia abbastanza tranquilli. L'equidità totale non è altissima, sono quasi 5 miliardi, quindi parecchio inferiore rispetto ai debiti, ma ripeto, con i ricavi superiori ai debiti diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo. Poi andiamo a vedere il Piautrecio, Piautrecio 131,92% nell'ultimo nell'ultimo anno questo è un dato che non mi fa impazzire nel senso che è una società che dà tanto più autreccio vuol dire che dà di più a agli investitori piuttosto che a investire in se stessa, creare delle riserve eccetera. Inoltre qui siamo al 131% vuol dire che ha distribuito più utili rispetto a quelli che ha fatto, o meglio ha distribuito più dividendi rispetto agli utili che ha fatto, però c'è anche da dire che per un investitore che punta a lungo termine magari vuole anche qualche dividendo può essere interessante anche da questo punto di vista vista comunque la solidità complessiva poi della società. Quindi in conclusione io opterei per guardare le dinamiche di breve periodo, su questo livello, fino a questa zona e fino ai massimi storici, per poi valutare, qualora si confermasse la forza su queste zone, anche il lungo periodo, quindi per esempio rimanere dentro la, la posizione. Ovviamente ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi tutto ciò che dico è semplicemente frutto delle, diciamo di una mia opinione e quindi non è da intendere come consiglio di investimento ma è semplicemente la mia visione di questo mercato inoltre la situazione fondamentale comunque è abbastanza buona per questa società anche i progetti futuri sono abbastanza buoni quindi di conseguenza secondo me può essere interessante guardarne le evoluzioni io in ogni caso quindi vi ringrazio vi consiglio di iscrivervi al canale se vi piacciono video di questo tipo e di lasciare un like se il video vi è piaciuto se vi è stato utile e se lo avete trovato interessante vi invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social, vi invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di business, marketing eccetera eccetera. Io in ogni caso vi ringrazio nuovamente, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.